Oggi ritorniamo a parlare di Exa, questo marchio eh, che apprezzo tantissimo che produce cuffie cuffie di vario tipo che nascono come cuffie gaming ma che si possono utilizzare praticamente per tutto soprattutto questa versione che andremo a vedere oggi la e 900 pro è una versione che eh, per tipo di connessioni e soprattutto per come è costruita è adatta veramente a tutto E uno dei punti forti di queste cuffie è sicuramente il 7.1 surround integrato quindi, non ha bisogno di niente per avere appunto questo effetto 7.1 e la comodità data dal memory foam, ma questo lo vedremo tra un attimo. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione una volta che abbiamo acquistato il prodotto. Eh, questo prodotto, che eh, attualmente, insieme agli altri prodotti EXA, è disponibile nel loro sito ufficiale con circa il 50% di sconto e spedizione gratuita. Eh, quindi, eh, sicuramente il momento è quello giusto per acquistare un prodotto EXA. Nella confezione, troviamo un sacchetto di trasporto fatto in finta pelle con il logo EXA e i cordini rossi, dopodiché abbiamo un sacchetto con i cavi perché qua abbiamo tantissime possibilità di connessione quindi abbiamo una serie di cavi che vedremo tra poco e manuale di istruzioni, e ci spiega tutte le possibilità di connessione con i vari eh, dispositivi quindi console eh, smartphone e via dicendo dopodiché come vi dicevo abbiamo tantissimi cavi di connessione allora abbiamo il cavo usb usb type c dopodiché abbiamo un cavo con jack da una parte e jack dall'altra un cavo con due jack che finiscono dall'altra parte con un ingresso femmina sempre per i jack e poi abbiamo il microfono perché abbiamo il microfono qua e questa è una delle parti interessanti di queste e 900 pro la possibilità di rimuovere il microfono ma adesso vi spiego tutto meglio andandole a vedere da vicino queste e 900 pro allora la parte interessante come vi ho detto è questa il memory foam eh, di 2,5 cm e mezzo e vi faccio vedere che sono realmente 2,5 cm e mezzo infatti vado a prendere il il calibro e guardate se non sono due centimetri e mezzo due centimetri e mezzo di memory foam per quanto riguarda la parte che si appoggia all'orecchio e alla testa e poi sotto l'archetto abbiamo ancora anche qua il memory foam e avere il memory foam oltre che nel letto cioè nel materasso averlo anche nelle cuffie è fantastico perché loro si adattano perfettamente alla nostra testa alle nostre orecchie cioè alla superficie d'appoggio eh, che loro trovano quindi prendono la forma perfetta della superficie a cui loro si vanno ad appoggiare e questo le rende di una comodità incredibile eh, e avere delle cuffie che ovviamente potremmo avere indossate magari anche per due o tre ore perché chi gioca sicuramente le tiene tantissime ore ma anche per chi le utilizza per vedere un film come faccio io perché comunque loro sono in grado di eh, riprodurre surround 7.1 sia nei film che nei giochi quindi avere il 7.1 mentre guardiamo un film su disney plus piuttosto che amazon prime su netflix è fantastico perché comunque questa riproduzione 7.1 è già da loro quindi non hanno bisogno di nessun software aggiuntivo loro riescono a riprodurre questo 7.1 indipendentemente dal tipo di connessione che andiamo ad utilizzare sì perché come vi ho detto abbiamo la possibilità di utilizzare un cavo jack e con un altro jack dall'altra parte per i dispositivi che hanno ingresso jack o altrimenti possiamo andare a collegare il cavo type c Qua, e dall'altra parte il cavo usb quindi avremo sempre lo stesso tipo di qualità sempre 7.1 indipendentemente dal tipo di connessione che utilizziamo e poi ragazzi la comodità è questa la possibilità di andare a rimuovere quello che è il microfono cosa vuol dire che il microfono ovviamente è una parte interessante per chi utilizza le cuffie per giocare o per fare videochiamate col pc quindi se il microfono serve è interessante averlo ma per chi magari utilizza le cuffie per ascoltare musica per vedere un film o per fare editing video il microfono potrebbe essere un po' invasivo e un po' fastidioso quindi eh, la possibilità di eh, rimuoverlo è sicuramente un punto forte di queste E900 Pro. Loro montano dei driver da 50 mm che associati a questo memory foam da 2,5 cm e al 7.1 surround integrato le rendono davvero fantastiche che a questo prezzo che è di circa 50 euro sono veramente fantastiche. Eh, poi il marchio EXA è un marchio secondo me leader nel rapporto qualità prezzo perché qua si ha delle cuffie che sono molto molto vicine alle cuffie molto più costose più blasonate eh, dei marchi quelli più rinomati eh, ma ad un prezzo molto più accessibile e la qualità si avvicina davvero tanto sia per comodità sia come materiali che come qualità del suono e sicuramente a questo prezzo vale la pena acquistarle eh, vi lascio il link qua sotto in descrizione appunto di EXA così potete dargli un'occhiata a questo o a qualsiasi altro modello di Exa, eh, ma queste e 900 pro sicuramente sanno il fatto loro quindi cuffie veramente adatte a qualsiasi tipo di utilizzo e anche come colore in questo caso il colore nero che è un colore soft eh, un colore meno appariscente quindi più adatto per chi ha la mia età per chi utilizza le cuffie magari non solo per giocare quindi cuffie che si vengono utilizzate per fare editing per mettersi a guardare un film tutte queste cose che fanno persone più vicine alla mia età eh, mentre per chi è più giovane per chi vuole utilizzare per il gaming c'è anche la versione verde quindi molto più appariscente e molto più adatta all'utilizzo gaming anche se poi la cuffia in sé è praticamente la stessa quindi ragazzi spero di essere riuscito a trasmettervi eh, cosa sono queste x 900 pro perché ha senso acquistarle se dovete acquistare delle cuffie eh, cosa hanno come vantaggio eh, cosa sono i suoi punti forti quindi spero di essere riuscito a trasmettervi tutti questi particolari se è così ragazzi il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, eh, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tanti coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un torno di novità, ciao e al prossimo video!